Ciao a tutti ragazzi, mi sono Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su... su New Super Luigi U Deluxe di iniziare vi ricordo cosa di scrivere se non siete ancora iscritti e rispondete al sondaggio In questa parte faremo un miniere di caramella sì, parte... sondaggio Dato che nella scorsa parte abbiamo finito Giungla Gaga Gaga Sì, come la chiamano G i bambini Gungla Gaga Glung e Gassar. Ah, pensavo stessi referenzando Lady Gaga. Perché? Bene, uh, faremo minire miniere. Lo sai caramella. che nel gioco originale mi sa che sta sta il tizio sopra. Uh, sopra la torre. Nel no, gioco originale della Wii U. Non c'è nessuno. Iniziamo subito con no, ricordo, sì, no, Monte Stordino. Monte Stordito. Eh. Oddio, oh, ah sì, stordino. In realtà, però, io lo dico Small. Ok, niente. No. Il rainbow. Se ce l'hanno dato, ci sarà un motivo sicuramente. Oppure, so da un. Oh. Beh, iniziamo subito con i fail. Allora, io direi subito. Però, Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Ci Comunque, noi ce l'abbiamo nel. nel. coso. <ride> Nell'inventario. Eh sì, poi. quello Gli oggetti di in inventario sono sempre utili. Stiamo in questa modalità. Non dobbiamo mai sprecarli. Ok. Ma, ma se non, ma siamo, abbiamo già superato... Small Luigi! Bene. Uh, vai. Tu sei quello che deve carryare il gioco. Oh mio Dio. Mi sono dimenticato che cammino sulle pareti adesso. E non posso fare fail assolutamente. EPC. No, non sono epici. Non sono epici, sono stupidi. Oh, Sali Muoviti! Non riesco tempo? a stare sui, su, que su quei due blocchi mio dio quanto tempo Fush. vado da solo ma ecco eh, lo cura. prendo io lo prendo io comunque se poi non serve a niente è meglio ecco mi serve a qualcosa no aspetta però prima vai prendi questo. prendi anche tu no non me ne sono accorto bravo l'idiota vabbè è la prima moneta stella ma vediamo se serve a qualcosa effettivamente o no il mini fungo. oh prendi prendi prendi sì ma questi stanno sempre fissi in un'aria Non so però prendere Non ci riesco Ok ora Perfetto Allontanati e eh, vabbè Non so per prendere nessuno ne uno Lo so, so per prendere pure il tuo Che cacchio <ride> Vanno avanti anche se Tento Ok andiamo allora, siamo al corto di tempo quindi muoviti Oddio Ecco qui servirebbe il fiore di ghiaccio in effetti Marco potresti anche aspettare Cosa che Cosa stiamo andando? Stiamo, dobbiamo andare veloci No Wow, wow. Ce la potevamo fare Ok il mini non serve Allora lo sappiamo Va Bene Poi dobbiamo vedere a che serve effettivamente Andare in uno di no, quei mini tubi se No se andare se in quei mini tubi voglio vedere a che Va serve bene. Dove ci portano Probabilmente ha deixato. Comunque nascoste. tagliamo fino alla testa ma è castello. Sì, sì. Cioè non lo so. Ok, bene, dipende... siamo arrivati. Dove siamo morti prima. E ora prendiamo questa dipende moneta. Dipende dalla stella. declinazione, stavo dicendo. No, non importa nessuno la tua declinazione. Vai, prenditi la vita. Si, sì, mi sa che fungo sfungi. Oppure fungi sfungis, non lo so. Yeah. Oppure fungis. Non importa, basta. Yee, yeah, mi ricordo tanto di la Non importa. Ok, ora la puoi spegnere l'aria quando questa aria condizionata. Sta da più di un'ora accesa, quindi direi che può bastare bene premiamo il tasto andiamo al prossimo livello Che del pesce spino chi è il pesce spino? lo scoprirai è? chi deve essere? Sono quel, ah quello che ci segue c'è un espinato lì tu muori intanto. ah quello ho capito va bene Ya! Yeah! E comunque abbiamo perso oh. una moneta stella qui. Ecco, lo nemmeno. So mai. Nemmeno ho potuto attraversare il muro. Nemmeno Nem Nem hai potuto dimostrarlo. Ecco. Che, no, non so se lo posso congelare, ma non mi pare. No, puoi ucciderlo con il coso. È tipo il pesce Niam. Il pesce. Oh, uh, hello there! Ok, non abbiamo perso niente, bene. Aspetta, qui, qui abbiamo perso qualcosa però. No, ah, tu stai per perdere la vita. No, non perderò mai. Io non perdo. Ecco, vedi? Le schivate di Dynamite X. Non contare più una canzone <ride> che non esiste. Perché? Lui io. Oh, vai. Che cosa aspetti? Mm, c'è pure so. Luigi nascosto. E lui c'è la terza metà sera lì già. E ne abbiamo finito di alla fine Con il mio sacrificio abbiamo wow wow, sacrificio che sorto lì, sacrificio, trui, trui, per trui, la trui. ghianda ma io, ma io volevo la ghianda che andiamo yeah. no, Stato. sono andato troppo avanti Potevi evitare le mau strong Bene, premiamo il tasto blu e andiamo al prossimo livello. Cioè la torre. Yay, e finiremo la parte. No? Neanche nel New Super Mario Bros. su The abbiamo... abbiamo um... Lo so, non abbiamo terminato qua, andiamo. Sì. Qui c'è l'uscita segreta, giusto? Torre dei Macinatori, sì. Cioè, quindi? Sì, sì. Perché sì attento. Quello, quello è spawnato volando. Io voglio vedere qui c'è nulla. No, sì. perfetto. No, però lì c'è la moneta, quindi la prendo. Perfetto, qui prendiamo un fiorellino e poi ignoriamo Marco e tutte le sue, e tutte le sue esigenze. Qui vediamo di entrare. Uh, vita! Okay, Altra niente, vita! Ok, sì, no, dobbiamo, che dobbiamo e arrivare qua sopra ed entrare. E, in i, più. Funghi. e i funghi, i funghi... I funghi, i funghi... Ecco, sono entrato. Probabilmente portano la stessa cosa no, quello non si poteva neanche attirare no, non si è potuto entrare perché c'è un gioia ok, vabbè okay, proviamo, mo, vediamo se eh, e questo va da, da destra Eh, ok vai. ah no, mi sa so che quello era proprio di uscita perché sono morto, che cosa così aspettarli, non li prendere attento, hey, attento, tu! vai vai vai perché li prendi? mi prendessi? hai spinto tu giù io ti ho spinto giù non è mia, mia, colpa quel, eh Ecco abbiamo perso Complimenti culpa. Perché sei entrato? Perché era la cosa più intelligente da fare Imbollati ora Anzi Aspetta, no finiamo il livello appunto Vai la dopo andiamo qui No no chissà cosa ha eh, boom Boom in servo per noi adesso è gigante No Lo era la scorsa volta Vedi tu mi sì, devi ascolto gigante. e ora si spawn kill no veramente questo è, è un altro difficile da spawn killare no non lo è Sì, perché guarda vedi oh, ho sal un salto enorme quindi se non, se non fai gli schianti a parete è molto difficile quindi fate gli schianchi a parete ma io ho tutto sotto controllo dai fate gli schianti a parete a casa Bene, ci rivediamo al tubo di uscita, quello lì Al tubo per la moneta Sì, probabilmente la, mon la terza moneta stella, stella No, stella eh, stella comunque non c'è l'uscita segreta, segreta. Sì, c'è l'uscita segreta Ok, eccoci Bene. Ora dobbiamo cercare di andare lì Fatto Ah! Come sono morto <ride> Bravo eh, Chi se ne importa Ora tu devi rompere quelli se non, se non avete nessuno di voi il power up, basta prendere uno sulle spalle e farlo lo stesso. Vai. Me? Yeah. Dove si sale? Non lo so, ma mi sa che questo porta al gusto. Prova a fare uno schianto la... qua. Uno schianto a terra qui. Ah! No, no, sono no. un genio no. del male. Yes. Ah! <ride> yeah! Ah. Ma, ma sono proprio un genio comunque Bene, quindi non dobbiamo neanche risfidare il boss Mi sembra ovvio Che l'abbiamo risfidato due volte quando abbiamo preso l'Uccita segreta l'altra volta E allora? No, intendo Vitallone al vapore Intendo che ora abbiamo preso la terza moneta stella e insieme Quello, quindi dobbiamo fare il livello tre volte e sfidare il boss due volte Ok, andiamo a questo livello adesso sì, sì, sì, sì, davvero Fa, Vacci perché quello è il livello 6 tecnicamente Lo so 3, 4 e poi qual è il 5 Poi torniamo indietro per Sponzi fare il guardiani cinque. Bene uh, Sotto Sotto Ok, già la prima moneta stella era lì, molto easy Grazie che Ma non cosa? grazie Grazie ma non grazie Ma no, grazie, caso. Sbaglio questi spunti hanno più capelli di, di prima uh, Boh, sembra Sono più capelloni uh, Tu sei grande? Sì, sono grande, non ti preoccupare ok. Moneta stella per me Oddio, l'abbiamo perso quel coso Quale coso? Quello, se ne sta andando Eh vabbè, esiste il boost Che non possiamo più fare perché ah, sei morto. E comunque torna giù, mica lo abbandoniamo Ci abbandona per sempre okay. Vai, sali Cerchiamo di prendere queste monete qui adesso Sempre cercando di non morire allo stesso tempo eh, dovremmo provare no, a uccidere basta. un po' di questi spunzi No, no, vai avanti e basta No? Ok Vai avanti, se no ora, ora non ci possiamo più andare indietro Eh sì, possiamo lo stesso farlo Vai, boost Boost Vabbè, io prendo Impossibile Vabbè sta tornando su Abbiamo 30 secondi e ci manca una moneta, dai Troviamola No Aspettami Ok uh, Lì vedo qualcosa Qui okay, Forge. ok, eccoci Siamo tornati Ok, uccidiamo sto spunzo Non uccidiamo sto spunzo, apparentemente Ok, Fatto. e ora uh, posso andare qua? No oh. Non c'è nulla, davvero? Okay. Wow Vabbè, continuo a guardare lì giro ah, ok, ecco. stava lì Wow okay. Ah non posso uh, Non oh. puoi vivere, mi dispiace È la regola La regola della giungla <ride> <ride> Ora se muori No non muori tanto è la fine no, Non prendere la vita Non cercare di prendere la vita Vai e basta yeah. <ride> Fatta apposta 26 seconds Oh mi avevi detto che non volevi Dobbiamo aspettare tra sì. i 22 e il 33. Non importa. Continuazione oh, numero. Zero, 10 zero. Sei arrivato a due, a due cifre. Marco, come ti senti? Ah. Con, ah, no, no, ho sbagliato lettera. Sì. Bene, il prossimo sì. livello cioè quello di giù. Il mondo di giù. Salta sui cubi luminosi. Salita. Ah, no, salta sui cubi luminosi, tipo il livello ti dice cosa fare. Nessuno mi dice cosa fare C'è cioè, tipo, cioè, tipo quello Corri Corri più forte che puoi Beh ma quello è un di... altro conto Non Come dovremmo salire lì? Uh, come con fatto? gli schianti a parete Come le persone normali Ti muovi Mi stai uccidendo Tu mi stai uccidendo Interiormente però oh. <ride> mi, sta dentro, lui mi segue Aia Vabbè, prendiamo un tre qualcosa. Tre ore dopo. Oh! <ride> sì, l'audio per noi è un po' in ritardo, per voi no. Tipo esce dal livello. Oh no, siamo... We're running out of time. Non venite qui, hai visto cosa ho fatto al tuo simile? Uccidi. Perché? Madonna mia. Cioè giustamente sì, appena, appena arrivo io si trasforma in quella moneta esatta. Uh, questa la uccido. Ok. Uh, uh, moneta, moneta, moneta. Sono morto. Ah, oh, wow. Veloce, prendi il fuoco e spara spara ovunque palle di fuoco. Un attimo. Veloce, che mo' qualche, qualcuna di queste. Oh, perché è così lenta la palla di fuoco ad andarsene? Eh, non entrare nel tubo? Lì Sì Vai, Ora. vai, vai, usci il livello per entrambi No, lo farò solo per me Aspetta, non andare Ah, è vero Vai, eravamo già troppo tardi No, noi non eravamo già troppo tardi Potevi aspettare due secondi 9 secondi mancavano Allora prendiamo il coso Yoshi o le vite Ah ricordati qui L'uscita segreta Ok prendiamo questo Visto che Marco adesso morirà Speriamo di nuovo in meglio Ah è vero ora mi devo mettere da parte Ora mettiti di mettiti dove? qua Ok ma vedo di fare io con l'audio non sincronizzato non, non dà sì, so. soddisfazione Vediamo quante Yeeey. vite ho preso Lo so che tu fai meglio di me Sono io che non riesco a controllare Oh guarda cose. Quattro intere vite Sì wow. non c'è bisogno di e sono più. E sono più le vite che i Bowser Incredibile Boh <ride> Non mi sto vantando Certo che ti stai vantando Cosa dovrebbe essere? Sto solo facendo capire che io sono più attento di te Quando si tratta di queste cose Questo è vantarsi comunque io l'ho già detto che sono peggio di te Non Non, non, non, non, non, non, Vabbè, non dai. importa Non importa Mas. Um, Quello vuol dire non importa più uh, Yoshi, vieni qui, grazie Oppure non importa molto Non importa Nel senso adesso non importa sta cosa <ride> Oh, thanks I really like flowers Luigi likes <ride> <ride> <ride> l ho, l Ho quasi ucciso di dove vi Yoshi L'ho quasi gittato pure dal, dal coso io l'ho fatto, mi, mi presti il tuo bobby Yoshi No, serve a me. C c lì c'era la moneta. Presti in che senso? Uh! Nel senso che me lo devo anche, anche quelli grossi muoiono, perfetto. Prendi quel fiore là. No, sono immortali. <ride> sì, ora posso planare con lo. Aspetta che lì c'è roba. Esatto, vaci. Questa pure un'uscita segreta, quindi potrebbe essere questa. Potrebbe? ma siamo sicuri ma che potrebbe... non. Potrebbe. Ok, uccidiamo quello Attento al io... baby Yoshi Così ce lo teniamo fino a... <ride> ok <ride> Vai, R risaliamo Dove sono io? Dove sei tu? No! Oh, ma chi se ne frega Sono uno stupido baby Yoshi Ok, allo ora allora ora lo facciamo bene Allora, ora lo facciamo bene Proceda a cadere nel baratro E a prendere danno Fatto Nice Perché non sei ancora a 99 vite? Perché questo gioco è definitivamente più difficile Del suo predecessore predecessore? La versione con Mario Prequel No, non è quello N Nella mia lingua si dice prequel Potremmo pure evitare di fare L'uscita normale, solo che poi il 100% no. Non va bene Bisogna tutto fare Come Manny Menni sempre attento. Non è sta. lui. Oh mio dio, vai avanti. Va. Sto fare, lui farà. Dove sono? Eccomi. Ah No, non mi ha premuto bene. Vabbè, devo, devo prendere il danno per forza. Tanto qui c'è l'altro. Comunque, via. Yeah. Ehi tu. Spallami! No. Ok, prendi quei fiori che stanno là sotto, ma non, non importa. Potevamo prendere prima i fiori e poi il... il no! i funghi Visto che sono quelli che volevamo di più. Senti... Oh, ma ce la fai! Wow, è stato tutto inutile! Non mi importa che ho perso quello. È troppo divertente vedere Marco fare dei straggle. Allora... Sì, e ora? E ora si va. Si prende questo? Si prende questo E poi YIT E poi si prende questo E di Marco Si impicciolisce pure durante... La situazione le... non è... La situazione non è... Se tu stassi, stessi morire esatto. ogni 5 esatto. secondi Sei sempre in bolla, sei... Mai che ti vedo... Mai che ti vedo risolvere qualcosa senza imbollarti <ride> o morire <ride> Zii. Fermo, non distruggiamo il guscio L'ho ripreso al volo come? Che cacchio è successo? Yeah. Perfetto, andiamo. Strada pulita, Luigi finita. Potevi evitare anche, eh. No. Sarebbe stato carino devo la parte Dritti al traguardo Eh no, ora non ho più il numero nice di vite. Vabbè, per il mondo. per la fine del gioco devo raggiungere il 99 vite, comunque, almeno una volta. <ride> Poi non importa se le mantengo o no, tanto pure nel file normale non le ho mantenute Bene, là no, qui sblocca una cosa normale, però ora noi torniamo indietro perché dobbiamo fare Ho detto torniamo indietro sei. perché dobbiamo fare il livello quello che sì. l'ho sbloccato con l'uscita segreta Un attimo, quello era il 5 Aspetta, controlla, sì, controlla Era il, controlla. Era il 5 Scarrossamento di 7. compagnia In compagnia, compagnia. In Oddio, Compagnia Oddio, no, non dirmi che ce ne sono due Sì, questo Oddio è velocissimo, prendi, prendi Perché ti imboglio ogni due secondi? Stavo no, per morire ah -ha. Mi hai salvato No, non mi hai salvato in realtà Prendilo, prendilo, prendilo Il salvataggio Questo è salvarsi, però God. niente Senti Marco, <ride> wow. devi, devi deciderti o, o vivi, o vivi o Oppure, muori. oppure non so che dirti perché mi rubi, mi rubi power up all'inizio e poi muoio Sì, ruboniglio Eh sì, e ora devo fare tutto il giro <ride> Questo livello è pure il peggior livello che ci poteva capitare del mondo 6 Giustamente oh. Che vuol dire? Che è quello, più, quello peggiore da giocare con il ruboniglio oniglio In Quali intendi? 5 il 6? Questo, il 5 Ah, ok Ma già Il 6 è quello che stavamo provando 3 secondi fa Non inopportune, importune Beh, ora però tieni il passo perché se non vado off screen e non vedo le piante. Non puoi andare off screen! Nel senso che non vedo nulla! È quello che intendo con off screen. E poi se vai off screen puoi anche... Vuol dire che hai già superato il ruboniglio. Perché? Nice. Perché? Così posso spawn killare le piante Che mi hanno colpito eh? Comunque Perché tu non hai sparato Ecco perché C'hai sta abitudine di metterti sempre davanti a me all'inizio del livello <ride> Invece di lasciare fare a me Ok abbiamo preso il ruboniglio anche in questo mondo Ci mancano solo due mondi Un mondo Un mondo Sì un mondo nel mondo 8 non stai il ruboniglio Ora riproviamo il sul livello Non morire subito Così magari siamo tutti e due Sulla piattaforma Ok eccoci Abbiamo premuto il pulsante E ora possiamo prendere la moneta stella Perfetto Ora il vero problema È la seconda parte del livello Cioè quella dopo Questo Che ci porterà Delle piante piranha Sulla carrozza Come lo so È perché A questo punto ha... qua Siamo morti 40 volte eh. Perché la moneta stella appare così ed è, ve ed è velocissimo il coso, quindi non riesco mai a prenderlo io. E io sono già morto, in quel punto. Ecco. <ride> le, pre le, le predizioni si sono avverate. Ora... Che l'ho preso. Attento attento allontanati ora. Perché... <ride> Madonna. Ok, eccoci dove siamo morti prima. Cosa? Ok, va bene. Io sono ancora vivo. Oh, vai, prendi la vita. Vabbè. Alleluia, mamma mia. 37 minuti. 37 minuti siamo arrivati qua. Nice. Ok, finalmente possiamo fare questo benedetto livello. E poi, poi dopo questo ci mancano quanti? Due livelli? Due livelli e poi il retro del castello Ecco, ecco tornati i sumo bro Come ho fatto a non morire Dello scorso, dello scorso video Ma okay, che fastidio avere l'audio ritorno Mi sa che sta peggiorando ancora Sì, decisamente Qui, qui, qui, qui No no no no no Vai Salta salta Vai vai Madonna non si capisce niente con sto audio Perché deve essere così? No Ok Ok, attenzione a quale pareti, che mi sa so che stiamo mancando troppe cose. O meglio, stiamo andando eh, però... troppo in fretta. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh, uh. Aia, ah, mi sa so okay. che quella è la seconda. Quindi va, no, si sì? sì, Ah, ah aspetta. Quale... No, no, no, non scendere, perché l'hai fatto? Magari è nascosta sulla... sul castello, dobbiamo... Cioè, sono prima del boss. Ok. Come proprio, proprio questo livello, però, nella versione... Aspetta, prendiamo... Intera. Prendiamo il fungo, andiamo da quel ciccione, che non è altro Ok Con calma, adesso prendo questo E uccidiamo sto grasso che non è altro Basta piattaforme segrete da, da destra Veloce, veloce, veloce Ora giù, veloce Ok, okay. 150 secondi E' ora di uccidere il boss da solo Beh, non sarà un problema Ecco quel grasso di nuovo, quindi... tutto a posto. Ah, oh, ma è facile, sono dato uno di qui così la basca li salto da sotto. È vero? No. Quindi anche saltargli sopra dopo. No! Non puoi... Non puoi schivare così come fosse nulla. Oh! Come se non fosse nulla. Oh, oh muori. In italiano si dice così. Come se Facendo... fosse, intendo. Eh, nulla forse. Che non lo potete spanchillare perché c'ha la spina. L'infamone. Uh, vai via. Vai via. Monk. Io suggerisco di saltare ora. Dai. Vai, vai, vai, vai. No. Muori. Muori. Ok. Ama Winner, Ama Winner. Continuazione numero 11. Numero 11. pensavo fosse a 12. Ok. Brr. Ok, adesso sblocchiamo il passaggio lì. Salviamo. Ok. Bonk. La casa vita non la prendiamo no. una perdita di tempo. Quante vite ho? Oh, io 5, ok. Sì, appena ha fatto la continua, <coughs> quindi non serve di diciamo. Caverna degli interruttori, oddio, di nuovo. Non, non dimmi che sono tipo i pizzi. Aspetta. Which. Che si sì. può là qualcosa. Se sono, se sono. quelli on off di. di Super Mario Maker 2 No, divertere. sono questi qua. Oh, oh what? Oddio. Ok, è un po' troppo veloce per i miei gusti sopra c'è roba Quindi non premere quel tasto uh, Aiutami, un boost Ok uh, Qui ho l'idea che si fa così Ok, un po' troppo interruttore per i miei gusti stava procedendo troppo veloce uh, oh, no. Non ancora Voglio prendere questo Ah, ho preso un'uscita, una cosa segreta. Sì, tu cerca di, di prendere quella moneta. Te la sei appena bloccata. Mi sa che dobbiamo ricominciare. Sei morto? No, ah. mi sono imbollato. Hai bloccato la moneta stella. Bisognava risaltare per forza. Vabbè, è facile a sto livello, però. Non c'è nessun pericolo troppo. Vabbè, adesso non premere quell'interruttore. Per nessuna ragione al mondo. Io prendo questo, perfetto. E io premo l'interruttore. Ok. Per una ragione al mondo. Lì hai trovato qualcosa. La moneta stella solo. Oddio. Pensavo che cadesse no, nel lì bar. Lì sopra, lì sopra. Aspetta, non premerlo ancora. Aspetta. Sì, lo, lo, devi, lo devi premere, eh. lo devi premere. Ok. E lì come cacchio si arriva? Ah sì, saltando sul ferro. Vai. Aspettiamo che si leva l'anella. La spinella, la punginella. Sì, che funginella è il termine è giusto Salgo io così posso prendere danno Ok E mi prendo Fatto. invece un bel funghetto invece del danno Che il funghetto è sempre ben apprezzato Eh, niente, ora finiamo il livello Era facile, dai eh? No Aspetta Ok, il prossimo sarà tipo il... Mio. Il okay. più corto di tutti Perché mi è bloccato No, devi cadere Devi, devi cadere giù no. cazzo No, non... Uh... Devi aspettare che finisca ah, la cosa boh. Il tempo così Cadi nel baratro senza morire bro. Come è successo a me una volta Ok la casa degli oggetti non ci interessa Quello ci, ci porta in giù per qualche lì. motivo Probabilmente solo una, una cutscene uh, E ora premiamo nulla Andiamo da lì Andiamo, andiamo, lì. andiamo lì. Prima lì e poi andiamo nel retro La bri blindante. blindante, Blindante Vuol dire Sì Vuol dire che è blindato E che blinda le cose Ah Così proprio diretto Io stavo passando là E mi dà una moneta stella Poi delle vite così a caso Stavo per morire Corri corri Oddio Io figlio poteva morire uh, Io starei attento qui eh, No uh, Aspetta Devo Dobbiamo premerlo quando passiamo ora Mi sa che abbiamo già perso la moneta stella No sì. No No, devo premere il tasto e non cambiare la lava. Ok, sì, bisogna, bisogna essere reattivi in questo livello. Perché ti cadono cose in testa ogni due minuti? Azione, reazione! moneta. Moneta. Ok, adesso qui prendiamo una vita. Ok, qui andiamo avanti. Marco. Vite, gratis Marco, presto. Marco, morto. Marco, pesto di Marco. Ok, siamo di nuovo qui, più o meno. Forse. Sì. Adesso aspetta. Ok, sì. Bene. Uh, come, come la prendo? Ah, dai, lì, lì, lì. Vai, vai, vai, ancora più avanti. Più veloce. Quindi mi so sa che è già troppo tardi. Fest. Luigi, fest, though. Fest and Furious. Luigi, no. fest. Oh. Ciao Marco Perché Perché Why Ok uh, Ho la sensazione che devi premere quel P-switch Io ho la sensazione che sto per morire Sì abbiamo perso la moneta stella Che okay, moneta stella? Moneta stella Nessuna Andiamoci Moneta stella? No Andiamo oh. ah, Chissà come facciamo a raggiungerlo? No comunque abbiamo perso I la moneta stella L'abbiamo persa Marco fidati i don't care Io Luigi Todd Toddigi Mi sa che è migliorato un po' la situazione con l'audio la... Ah no. <tossi> Bonk. Ah è vero, dobbiamo cercare di non, non fare riferimenti all'audio. <ride> tipo questi versi. Perché potrebbero essere desincronizzati alla fine. Ok, attenzione okay, ora respawna. Utile. No, Prendilo, è vero. bonk. Tanto ci sono io. Abbiamo avuto la stessa idea, solo che io la so fare tu no. <ride> Bene, e ora utile. respawna. Prendilo. Ho fatto tutto io. No, il secondo l'ho preso io. No. Di che parte? Oh winner. Riguardate il footage e poi ne riparliamo. Footage. No. L'età del piede. Eh. Bene. Ma dobbiamo rifarlo perché abbiamo forziamo le ah, mo Oh Marco. No, Roy ha bloccato la porta. Come entriamo? Roy ha bloccato la porta. Come entriamo? dalla finestra. Roy ha bloccato la porta, come entriamo? smettila dal retro oh no un minimo di improvvisazione Marco non è, non esiste il retro, esiste la finestra vabbè la, la lasciamo lì con la casa vita, non mi importa hai, hai sbagliato tutto tu hai sbagliato tutto con una sola mossa hai sbagliato tutto Invece no. mm. e ora via Così blindante che non ha una chiusura per il retro Ok e ora aspetta E c'è roba No ok Roibra Rua Roib Roy Bates si chiama Ok fatto No No, dice No Basta Tipo il jingle che fa qua Tipo il Jingle Il Jingle Il jingle. <ride> jingle. Che è il Jingle? No? Il Jingle è lo il spirito jingle. del Natale No? Sì invece <ride> Tipo il Jingle che fa quando, quando pre prendi tutti i collezionabili Eh sì, io però come faccio? Vai, corri, corri Xbox adesso Ora via, via Uh, oh, che figo Andiamo Va bene, ora Ora. Taglio allora, Ci taglio. vediamo alla fine del livello eh, La Y E abbiamo preso l'ultima metastella del mondo 6 quindi nella prossima parte di New Super Luigi U. Uh. Laz. Cosa? Come cosa? Perché? L'ha uh -huh. fatto pure il New Super Mario Bros U. Laz quella cosa. Parvi sì. Il, il, il setup dei livelli è sempre lo stesso. Quindi nella prossima, nella prossima parte faremo nuvole di meringa. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Non dovresti salutare durante la cutscene. Però ok, ciao. Tal, eh. Non voglio aspettare così tanto ogni volta.